Allora, cominciamo con dire Buon compleanno Unix. In realtà eh, è una cosa abbastanza scontata, siamo a una festa di compleanno, quindi eh, stiamo eh, facendo gli auguri di Buon compleanno, ma a chi esattamente? Chi è il festeggiato? Entriamo, immaginate di essere <ride> invitati ad una festa di compleanno, a me succede. Eh, con, eh, con i compagnetti dei, dei miei figli arrivi alla festa di compleanno e non sai chi è il bambino invitato, il bambino che ti ha invitato, cioè letteralmente non sai chi è il festeggiato. Chi è il festeggiato eh, qua? Immagino che tutti sappiate chi è il festeggiato, no? Ma no, non è così semplice perché eh, dire buon compleanno Unix non è una cosa eh, scontata eh, perché Unix in realtà ha eh, tante accezioni e ne, ne vedremo alcune. Allora, sicuramente Unix è un sistema operativo eh, che è stato sviluppato eh, dai laboratori Bell della TNT, l'azienda eh, telefonica eh, che gestiva la, eh, la rete telefonica nazionale negli Stati Uniti. Eh, è stato sviluppato tra il 69 e il 1992 eh, in AT&T Bell Laboratories. Eh, All'inizio funzionava su delle macchine eh, digital, eh, prevalentemente PDP11, è stato portato su eh, un sacco di altri sistemi, eh, era, era dato in licenza a università e reseller, quindi rivenditori che potevano fare le loro versioni e rivenderlo ad altri, ma di fatto eh, questo sistema operativo non viene sviluppato più dal 1992 quando è stata rilasciata l'ultima versione, versione da, eh, da Bell Laboratories che System 5 eh, Release 4.2 quindi questo sistema operativo non esiste più eh, praticamente e molte delle architetture su cui funzionava sono architetture estinte eh, immagino che molti di voi non abbiano mai sentito parlare di InterData magari qualcuno ha sentito parlare di Alpha o di RISC o di PowerPC ma per molti di voi Motorola 68000, Spark, eccetera. o Alfa, sono architetture sconosciute, sono tutte estinte. Eh, per alcune esiste ancora supporto, ma non esistono più. Quindi probabilmente non parliamo di questo Unix, perché è arrivato mal, mal che vada a 23 anni, non a 50. Unix è anche un, eh, un marchio registrato, è un marchio registrato dalla, inizialmente dalla TNT, ovviamente, quando la TNT ha, eh, ha smaltito il, eh, eh, diciamo la linea di, di, di prodotto Unix questo marchio è andato prima a Novel, poi a un consorzio che si chiamava Xopen successivamente a eh, The Open Group, prima eh, Santa Cruz Operation, poi The Open Group ma di fatto eh, questo The Open Group attualmente vende eh, vende dichiarazioni che il vostro sistema sia Unix compliant eh, se pagate una ingente quantità di denaro nell'ordine di decine di migliaia di dollari e eh, attualmente gli unici sistemi che sono certificati alcuni sistemi che sono certificati Unix sono sistemi che non esistono più non sono sviluppati correntemente l'unica eh, eccezione è quella di eh, MacOS della Apple ma gli altri sistemi di fatto eh, di fatto non esistono più se non soltanto, non sono sviluppati più se non soltanto supportati eh, su eh, installazioni esistenti. Ma UNIX non è soltanto una questione di soldi. Eh, Un'altra eccezione di UNIX è eh, l'interfaccia eh, messa a disposizione dal kernel. Eh, eh, sostanzialmente chiamiamo UNIX una serie di più o meno definita di eh, chiamate di sistema che permettono di, eh, eh, di che forniscono un'interfaccia standard. Passatemela eh, per eh, gestire per accedere all'hardware, quindi alle, alle risorse del computer, memoria, disco, eh, dispositivi a, eh, che sono connessi al vostro computer, eccetera. Ed è un sistema eh, di chiamate, di sist un sistema di, eh, di chiamate, diciamo, di funzioni che ha come principio unificante il fatto che tutto è considerato un file quindi qualunque tipo di informazione viene trasmessa in maniera eh, sequenziale eh, senza nessuna organizzazione logica eh, il sistema operativo non sa cosa c'è dentro il vostro file e non gliene frega nulla, eh, by design il problema è che il set di queste chiamate di sistema non è per niente standard eh, nel sistema iniziale, eh, come eh, nato eh, 50 anni fa, eh, ce n'erano una quindicina, nella prima versione rilasciata ce n'erano 35, nelle versioni Unix attuali, Unix live attuali. Eh, ce ne sono diverse centinaia. Linux ne ha circa 350, molti più di 350 eh, FreeBSD attualmente ne ha circa 420 quindi parlare di Unix in questo senso come eh, un cinquantenario che esiste da 50 anni e esiste ancora oggi probabilmente è sbagliato come considerare il trademark o il sistema operativo in sé eh, Unix è una filosofia eh, ed è una filosofia anche, una filosofia, che, eh, una filosofia su come eh, si, deve fare, si, si può fare computing. Eh, ed è una filosofia che si basa su dei principi abbastanza semplici. Il primo è il cosiddetto KISS, eh, mantieni le cose semplici eh, in qualunque, in qualunque eh, situazione. Eh, scrivi programmi che facciano una sola cosa e la facciano bene. Eh, scrivi programmi che siano piccoli. Eh, fa in modo che i programmi possano interagire facilmente eh, mediante il concetto di filtri e pipe che vedremo fra un attimo. Eh, utilizza il testo come input e output dei tuoi programmi, quindi fa in modo che i programmi possano leggere input eh, eh, e scrivere eh, in output testo. Eh, questo è un concetto molto importante. Eh, preferisci portabilità rispetto all'efficienza, quindi prima la portabilità l'efficienza successivamente. Eh, questo è un altro concetto molto importante che purtroppo non esiste in molte teorie di eh, software engineering eh, che consiste nel prototipare prima di ottimizzare, quindi evitare l'ottimizzazione precoce perché eh, molto spesso è il killer di, tutte le, di molti eh, prodotti e se non sai cosa dire eh, rimani in silenzio che è una, una regola d'oro che tutti i programmi UNIX dovrebbero dovrebbero seguire se c'è qualcosa che è rimasto immutato in UNIX negli ultimi 50 anni è proprio questo set di principi su cui il sistema si basa ed è proprio questo set di principi eh, che questo talk eh, parla e in particolare vedremo come sono nati eh, questi principi e come, sono, e come si è sviluppato questo sistema di, eh, ideale di eh, regole per creare un ambiente operativo che durasse in qualche modo, in qualche forma, per 50 anni considerate che 50 anni fa non esisteva praticamente eh, nessun computer a microprocessore eh, stavano cominciando ad essere prodotti allora quindi stiamo parlando non di un'era, non di due ere, ma stiamo parlando di 6 o 7 ere fa nonostante questo, questo, questo insieme di regole è rimasto eh, eh, è immutato nel tempo. E quindi parleremo di UNIX parleremo della storia, dei miti e delle leggende eh, di questo sistema operativo. In particolare ci, eh, ci concentreremo sui primi in maniera più accurata sui primi 10-15 anni di storia di questo sistema e poi andremo un po' più veloci successivamente. La prima cosa più importante da, la cosa più importante da, da considerare è che il tempo in ambiente UNIX si misura in eh, secondi dal 1 gennaio 1970 a mezzanotte. Quindi per noi il tempo sarà in secondi da all'ora, eh, da ora in poi. Quindi tutte le date saranno riferite alla Unix Epoch. Questa qua non è soltanto un Epoch Unix. Questo è il modo in cui tutti i sistemi operativi attuali eh, rappresentano le date. Questo è il motivo per cui nessun sistema Unix ebbe Nessun problema con il cosiddetto millennium bug, ma voi siete troppo giovani per ricordarvelo. Eh, ve, lo, ve lo dico io, lo leggete su Wikipedia. Ok. 100 milioni di secondi prima dell'era Unix, eh, nel, intorno al 1967, eh, eh, MIT, ATT e General Electric decisero di investire risorse per creare un sistema time sharing. Eh, avete idea di cosa sia un sistema time-sharing? In sostanza, eh, un sistema in cui tutti gli utenti, tutti i programmi che accedono alle risorse hanno l'impressione di avere tutte le risorse a disposizione. Questo è un concetto assolutamente banale. Ah, quelli sono fatti vostri. <ride> eh, è un concetto banale oggi, non c'è neanche bisogno di dire che un sistema attuale è, è, è, è time-sharing. Ma allora non era così per niente. Eh, perché la, la, diciamo, il flusso normale di utilizzo di un computer era eh, creare un set di, un batch di, eh, di, schede da inserire, di schede perforate da inserire in un lettore e aspettare che questo programma eh, venisse eseguito e tornare magari l'indomani eh, a ritirare i risultati. Quindi ovviamente gli, ut gli utenti non avevano l'impressione che le risorse fossero del loro, perché sapevano che il loro job era allocato dall'una alle due di notte mentre gli altri aspettavano. Ok? Oggi è normale avere dei programmi che possono interagire eh, nello, ne sullo stesso processore, sulle stesse risorse, ma allora non lo era per niente. Eh, e quindi tre, questi tre colossi eh, si misero insieme per creare un altro colosso, un triceratopo in questa eh, rappresentazione, che si chiamava Multix. Multix sta per Multiplexed Information and in Computing Service, che è appunto questo sistema operativo time sharing e investirono una quantità spropositata di milioni di dollari per creare questo sistema. Questo sistema avrebbe dovuto girare su delle macchine General Electric che erano enormi per l'epoca, delle macchine con più di 2 mega di RAM vedremo che questa cosa <ride> è eh, diciamo eh, C'è un paragone interessante con quante risorse utilizzava UNIX nelle prime versioni eh, Il progetto, sostanzialmente a quello stadio, quasi fallì, quasi miseramente, nonostante Multix continua ad esistere fino alla fine degli anni 90 eh, A un certo punto AT&T si tirò fuori Disse non voglio più avere niente a che fare con Multix, sta, sta costando un sacco di soldi I risultati che abbiamo sono decisamente non quelli che ci aspettavamo eh, Continuate pure eh, non ci interessa la storia di Multics, anche se è un altro, un altro capitolo abbastanza interessante. E quindi quello che successe è che nel 1969 eh, i ricercatori Bell eh, di Bell Labs che lavoravano su Multics si trovarono senza progetto a cui lavorare e senza un sistema operativo time sharing. Eh, in particolare uno di questi era Ken Thompson, eh, che è probabilmente uno degli eh, hacker più dotati eh, che abbiamo visto negli ultimi 50 anni, ora, ora capite perché, e eh, in pratica eh, Ken Thompson. Eh, a Ken Thompson e ad altri, e altri due, a Dennis Rich e a Rad eh, che erano parte dello stesso progetto, piaceva un sacco l'idea di avere un sistema operativo time sharing. Si erano quasi abituati a Multics, nonostante fosse, eh, fosse eh, inusabile da molti punti di vista, e avevano intenzione di ricreare quest'ambiente multi-utente e eh, time-sharing eh, che avevano intravisto in Multics. Si sedettero alla fine del progetto, nonostante non avessero più niente da fare con, eh, su Multics, e discussero un prototipo di un, sistema, eh, un, di un file system gerarchico. Anche questo è un concetto che adesso è assolutamente assodato. Il file system gerarchico è un file system in cui i file sono tutti eh, rappresentati mediante un, un albero, la radice è eh, diciamo, la root del vostro file system è il punto d'inizio e tutti i file hanno un percorso all'interno di quest'albero poi in realtà ci possono essere cicli eccetera ma diciamo l'idea di, di file system gerarchico nasce praticamente con multics eh, e loro dissero beh proviamo a implementare questo eh, file system gerarchico che era una delle novità eh, dell'epoca allora Ken implementò questo file system in un come lui stesso dice pulley used eh, Pdp7, un, una macchina che era già allora obsoleta. Pdp7 è una macchina che è stata prodotta dalla Digital a partire dal 1963 nel 69 questa macchina era già obsoleta. Nonostante ciò ce n'era una disponibile che non stava utilizzando nessuna, e Labs e Ken Thompson implementò questo, si, questo file system gerarchico in relativamente poco tempo. E lui stesso dice a un certo punto mi resi conto che ero a tre settimane da avere un sistema operativo time-sharing completo. E qua si vede che sorta di hacker fosse Ken Thompson. Riuscire a vedere, a capire eh, che aveva per le mani un, terzo, un quarto di un sistema operativo. Gli sarebbe bastato tre settimane, lui disse, per, per finirlo. Per fortuna eh, suo figlio era nato sette mesi prima la moglie di Ken Thompson decide di portarlo dai parenti di lui in California, in visita. E quindi decise di passare un mese d'estate, tra luglio e agosto, sulla West Coast. Bene, Ken Thompson fece esattamente quello che voleva fare. In tre settimane, mentre sua moglie era in visita alla West Coast, scrisse in una settimana un assembler, in una settimana un editor, in una settimana una shell con un ex club. Di fatto, in tre settimane, in un quello che io definisco mythical Man month eh, quindi un, un mese uomo vero eh, Ken Thompson creò la, prim, la primissima versione di eh, UNIX e, e quindi nel 69, grosso modo nel settembre del 69, nasce il sistema UNIX-UNICS eh, che sta per Uniplexed Information and Computing Services, è esattamente lo stesso acronimo di Multix, ma con un evidente gioco di parole <ride> che sostituisce MULT con UN. Eh, quindi nel 69 nasce questo primissimo sistema, Unix. Eh, questa è una foto originale riportata in ASCII Art eh, di, Ken Thompson, eh, di Ken Thompson e Dennis Switch, vi farò vedere l'originale dopo. Eh, che all'epoca zero, eh, diciamo, il secondo zero dell'epoca Unis cominciano a lavorare su questo sistema. Eh, siamo quindi nel 1970. Si, si rendono conto immediatamente che il PDP 7 non è adeguato eh, per quello che vogliono fare. Pochissima RAM, pochissime risorse, è un sistema complicato da gestire. Eh, e la, la, la Digital aveva appena messo in produzione un nuovo microcalcolatore, un nuovo mini calcolatore eh, che si chiamava PDP 11 e loro capirono che questo era eh, assolutamente il, il, il computer che faceva per loro. C'era un solo piccolo problema. AT&T non aveva nessuna idea di spendere un dollaro in più in ricerca per sistemi operativi. Nessuna intenzione. E, e quindi la, il colpo di genio fu nel promettere a AT&T che avrebbero, che avrebbero eh, eh, che, stavo, che avrebbero utilizzato il PDP11 per creare un sistema di eh, processamento testi. Eh, ATT Bell Labs aveva bisogno di questo sistema perché l'ufficio patenti e brevetti di ATT Bell Lab, che produceva circa 400, appli, eh, 400 eh, richieste di brevetti all'anno, aveva bisogno di un sistema professionale per, fare, per, crea, per creare e gestire queste, queste, questi brevetti. Quindi. <coughs> Appena, appena dissero all'amministrazione vogliamo fare un sistema di text processing immediatamente trovarono il quarto di milione di dollari che serviva per comprare un PDP-11 e lo diedero a questo che diventerà eh, UNIX Group al, al gruppo eh, 1127 o 1127 come sarebbe più corretto chiamarlo eh, in questi quattro anni, tra 70 e 74, succedono delle cose stupende. Mentre Ken e Dennis cominciano a lavorare su Unix, eh, ne parleremo tra un attimo, eh, si rendono conto che, eh, Ken in particolare, si rende conto che eh, la programmazione del linguaggio Assembler è problematica. Nonostante per lui non lo fosse per nulla, perché riusciva a fare cose in Assembler che altri semplicemente si sognavano. Però capiscono che eh, l'Assembler è un, un limite. Eh, Ken aveva cominciato a lavorare su un linguaggio eh, a bassissimo livello, che si chiamava B Dennis Rich nel 1972 comincia a sperimentare con un nuovo linguaggio che si chiamerà eh, C perché dopo B naturalmente viene C e questo linguaggio sarà eh, utilizzato, eh, crescerà assieme a UNIX e sarà utilizzato per reimplementare UNIX eh, completamente in un linguaggio che non fosse l'Assembler Unix è stato il primo sistema operativo ad essere eh, non il primo sistema operativo ad essere implementato completamente in un linguaggio di alto livello, ma il primo sistema operativo ad essere implementato in un linguaggio di alto livello e ad essere portabile su un'architettura diversa da quella di, per cui era stato originariamente pensato. Questa cosa anche oggi è assolutamente scontata allora non lo era per nulla perché il sistema operativo veniva sviluppato dal, eh, dal produttore e venduto assieme alla macchina. Eh, Unix sfada questo mito e lo sfaderà in maniera sensazionale perché di fatto il PDP11 diventerà la macchina più venduta eh, per i centri di ricerca alla fine, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 assieme ai VAX, il, C il UNIX diventerà il sistema operativo più utilizzato in questi sistemi e C diventerà il linguaggio di programmazione più utilizzato in questi sistemi tutte e tre assieme formeranno il backbone di, della, della internet primordiale quindi niente è per caso. Nel, nel giro di tre anni sono nate, a Bell Labs, tre idee eh, programmazione ad alto livello, sistema operativo UNIX e eh, portabilità che saranno fondamentali per, la, eh, per lo sviluppo di internet. Adesso una domanda per voi. Altro concetto fondamentale. Qual è il singolo carattere sulla vostra tastiera che può fare la quantità più enorme di danno a un sistema UNIX. Qual è il carattere? Che se non esistesse sulla vostra tastiera spaccherebbe UNIX completamente. Pensateci. Avete qualche idea? Alzate la mano, non abbiate paura di dire qualunque cosa. Hm? Chiunque, dai! Come? Se non ci fosse, il vostro sistema UNIX non potrebbe funzionare. Probabilmente neanche partirebbe. No, non è necessario avere invio perché parta. Non è asterisco No. Allora, il carattere più importante, ASCII carattere più importante di un sistema Unix è il pipe. Se non aveste pipe, molti dei vostri computer che girano su Linux, FreeBSD, MacOS, eccetera, neanche partirebbero. Eh, perché è importante questo carattere? Eh, questa barra verticale è importante perché rappresenta un concetto molto profondo che un altro padre eh, dell'informatica e del, dello sviluppo di Unix aveva già in mente eh, dieci anni prima. Nel 64, Doug McRoy, che è il manager del, del, delle tre persone che sviluppano Unix inizialmente, eh, ha in mente un sistema di comunicazione tra processi, tra programmi, esattamente come i tubi di irrigazione del giardino. È, lui dice letteralmente eh, we, we, we should have some ways of coupling programs like garden hose screw in another segment quindi metti un altro eh, pezzo di, di, di tubo quando serve eh, per, per gestire i dati, massaggiare i dati in maniera diversa. Se, nel 64, stiamo parlando di 60 anni fa, eh, ormai 56 anni fa. Doug McRoy è ancora vivo e vegeto, attivissimo sulla lista dei Unix Heritage, ne parliamo tra poco. Bene, si mette, eh, si mette a eh, eh, chiedere così in insistentemente che questo sistema venga implementato che Ken decide in una notte di implementare le pipe. Non come le aveva pensate eh, McRoy, perché McRoy voleva che questo fosse un grafo completo tra tutti i possibili programmi che giravano in quel momento sul sistema, no. Eh, Ken capisce che la cosa importante è dare la possibilità all'output di un programma di essere utilizzato da un altro come input di un altro programma. In una notte, eh, loro dicono in realtà in un'ora implementò la chiamata di sistema eh, nel kernel per fare, per fare la pipe, ci potete credere, se vedete il codice, guardate il codice, ci potete credere, e in, eh, in una notte implementò nella, nella shell eh, i meccanismi per gestire le pipe. Questo è un report di eh, eh, eh, Brian Kernigan, che è il Kernigan di Kernigan Rich, eh, che era nello stesso luogo, nello stesso momento e che ha contribuito allo sviluppo di Unix. E lui dice, eh, quando Ken aggiunse il, il, la, la pipe system call e il sistema di gestione delle pipe alla shell, si accorse che il risultato era letteralmente mind blowing. Era qualcosa di assolutamente potente eh, che permetteva di mettere insieme programmi che erano stati pensati per fare cose diverse. Bene, si mettono insieme eh, Ken Thompson e Dennis Witch e in un giorno riscrivono o adattano tutti i programmi che giravano su Unix fino a quel momento perché possono utilizzare le pipe. Naturalmente per poter utilizzare una pipe il programma deve, stare, deve, deve dare in output soltanto dell'output. Niente messaggi inutili. If not needed, just shut up e deve essere in grado di gestire input che sia testuale e output che sia testuale bene, in una sola notte eh, riscrivono dove serve quelle 40-50 utility non in realtà non è necessario riscrivere, ma modificano queste 40-50 utility e cominciano a giocare con le pipe e fanno delle cose meravigliose come per esempio eh, utilizzare una pipe per leggere la data attuale trasformarla in, in, un, eh, in un testo e farlo parlare a una macchina di sintetizzatore di testo senza scrivere una riga di codice in C senza scrivere una riga di codice in C eh, la pietra miliare allora, fino a quel momento, fino al 1973, UNIX è un progetto di cui sono a conoscenza esclusivamente eh, i ricercatori di Bell Labs nessuno ne sa niente nel 1973 eh, Doug McEnroy e Joe Sana eh, spingono eh, Ken e Dennis a scrivere un paper per, eh, per quella che diventerà una delle più importanti conferenze in sistemi operativi eh, eh, e a mandare questo paper alla ACM eh, Systems and Operation Blah, Blah, Blah Conference, qualcosa, allora si chiamava. Mandano questo paper. Eh, questo è, questo è, questo è il, il paper viene mandato nel 1973, Questa è il, la pubblicazione sul Communication of ACM del 1974. E questo è l'inizio, l'incipit del, del, del, del paper. Eh, adesso non dice niente. Ma un insipit, nel 1974, un incipit che dice: Unix is a general purpose, multi-user, interactive operating system for the Digital Equipment Corporation, PDP 1140 and 45 computers. Era assolutamente groundbreaking, tutti stavano lavorando su sistemi operativi general purpose, multi user e interactive. Tutti quanti. A un certo punto, da Bell Lab arriva questo paper che dice: l'abbiamo fatto, è disponibile, sta girando, lo usano già in 25 utenti contemporaneamente. Considerate che su Multics, 5 anni prima, potevano, potevano lavorare contemporaneamente non più di 4-5 utenti. 5 anni prima, su una macchina che era molto più potente. Eh, Ken è una, una persona che persona molto umile. Torno dal talk dicendo non è stato un gran successo, eh, probabilmente non ho fatto un buon, una buona presentazione. C'erano circa 200 persone nel, nel, nell'audience. Eh, non fu affatto vero. E il talk fu un successo tremendo. Appena uscì dall'aula, dalla, dall tutti volevano provare Unix in quel quell'Aula naturalmente c'erano la maggior parte ricercatori e eh, eh, professori che provenivano da tutte le università americane tutti chiamarono l'indomani Bell Labs per ricevere una copia di Unix c'è da dire una, una, una cosa eh, Bell Labs non aveva diritto di creare eh, prodotti che avessero a che vedere con l'informatica nonostante l'informatica non esistesse. Per ragioni dovute all'antitrust gli era stato per, eh, esplicitamente vietato di entrare nel business dei computer. Quindi Bell Labs non aveva la possibilità legalmente di vendere prodotti che avessero a che vedere con i computer. Bell Labs doveva occuparsi esclusivamente di eh, rete telefonica nazionale. E gli avvocati di Bell Labs misero insieme una, un sistema di licenza che permetteva alle università di ottenere UNIX per il pagamento simbolico di 150 sterline, che erano soltanto un pagamento, eh, del, coprivano le fee, eh, diciamo, le, le, le spese di gestione della, della, della, <coughs> della richiesta, eh, per qualche migliaio di dollari, potevate avere anche a disposizione tutti i sorgenti del sistema, tutti i sorgenti del sistema. Questa è la prima volta che un sistema operativo viene fornito con tutti i sorgenti. Anche se dietro pagamento. Era una cosa che non esisteva eh, fino a quel punto. E quello che succedeva è che ricevevate, se erano, eravate una di queste università, ricevevate una 9-track tape con su scritto Love Ken. Cioè Ken Thompson l'aveva letteralmente copiata dal sistema eh, in, in uso e ve l'aveva mandata. E praticamente circa un centinaio di università americane ricevono Unix nel giro di sei mesi. E tra queste ovviamente c'è eh, l'Università della California a Berkeley, nel 1974. Questa era la eh, policy di supporto di Bell Lab riguardante UNIX. Quattro punti. Non ditelo a nessuno. Vi stiamo fornendo del materiale che voi utilizzate solo per ricerca, non è un prodotto. Due, non c'è nessun supporto. Se volete, comprate i sorgenti e risolvete i problemi da soli. Non ci sono bug fix. Pagamenti in anticipo. Ok, Questa era la policy di Bell Lab 1974. Nonostante questo, tutte le università americane e alcune europee eh, erano ben felici di avere a disposizione un sistema operativo time sharing multiutente, multiprogrammato e interattivo, perché fino a quel momento non ce n'era uno che avesse tutte queste caratteristiche e che girasse su una macchina che, fosse, che era tutto sommato accessibile, un PDP-11 accessibile significa che a quel punto i PDP-11 costavano circa 100.000 dollari ok? fattibile per un dipartimento abbastanza grosso questa è una, una, una citazione, di una, del, una secondo me la più importante citazione di Dennis Fritch, eh, Dennis che dice noi non volevamo semplicemente ricreare l'ambiente operativo di Multix. Noi volevamo un sistema operativo che creasse e favorisse la, la formazione di una comunità. Questa è la differenza fondamentale tra Unix e tutti gli altri sistemi operativi sviluppati tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 90. I gli sviluppatori di Unix non stavano lavorando sotto contratto. Non avevano nessun cliente da soddisfare. Non avevano nessuna deadline, non avevano nessuna specifica, non avevano nessuna restrizione in termini di tempo, soldi, eh, risorse, niente di tutto ciò. Si sono concentrati esclusivamente sul realizzare un sistema che eh, andasse bene per loro e che loro stessi utilizzavano, non solo. Quindi gli sviluppatori erano gli utenti di questo sistema, ma prestissimo gli utenti del sistema diventarono sviluppatori perché avendo a disposizione gli utenti del, di ATT Bell Lab, avendo a disposizione i sorgenti, se tu avevi un problema, potevi benissimo andare a vedere. Se trovi un bug, andare a vedere qual era il problema nel codice, ricompilare, e, e, e modificare il programma e, presente sulla macchina su cui stavi lavorando. Questa è una cosa rivoluzionaria. Nessun sistema operativo l'aveva mai fatto. Loro lo mettono in pratica tra il 1970 e il 1974. Questo cozza, cozza evidentemente con la policy di supporto di AT&T. AT&T ha detto non vogliamo che lo diciate a nessuno, pagamento in anticipo, nessun supporto, nessun bug fix. Come risolvere questo, questo dilemma? Bene, gli utenti trovano sempre un modo. E Il modo fu eh, creare una fellowship of Unix users, che inizialmente si chiamò eh, eh, Unix User Group, ma siccome ATT aveva il, il copyright, sul, eh, il trademark su Unix, io glielo vietò immediatamente, eh, questa fellowship si chiamò, immediatamente, si chiamò quasi subito UNIX. Eh, UNIX eh, è, esatt è esattamente quello che dice. L'insieme eh, degli utenti, un User Group per utenti Unix, nasce come una lista di sottoscrizione, cioè vi mandavate l'indirizzo cartaceo, l'indirizzo reale del vostro dipartimento e ricevevate ogni mese una, uno stampato con tutte le notizie sul mondo una Unix. È una, prima, prima del, sì, è una fanzine prima delle zin, nel senso che era totalmente cartaceo. E, e grazie a questo sistema, eh, il, Usenix cominciò anche a distribuire delle patch creati dagli stessi utenti Molto spesso queste patch non erano create dagli stessi utenti, ma erano create dal, dagli stessi sviluppatori di AT&T che li facevano apparire eh, su USENIX Esiste una storia, una storia carina eh, tra, la versione, tra, un attimo, tra la versione 6 e la versione 7 di UNIX Ken, si rese conto, Ken e Danny si resero conto che c'erano diversi problemi nel sistema Allora, misero insieme una, una, una, una, eh, un nastro con 50 patch e lo fecero trovare fuori dal laboratorio, dal laboratorio di Bell Labs, per strada Si dice che qualcuno abbia ricevuto una chiamata dicendogli che esisteva un, un nastro con 50 patch di recarsi a tot punto e l'avrebbero trovato. E fu così. Nessuno sa chi, chi lo mise lì ovviamente, ovviamente furono gli stessi hacker di eh, AT&T Non vi disturba se dico hacker, vero? No, Hacker eh, va bene, hacker è buono <ride> eh, Ok, prossimo quinquennio. Adesso andiamo più veloci, tranquilli. Eh, tra il 69 e il 74 vengono prodotte, tra virgolette, in realtà è una cosa assolutamente eh, fittizia, vengono prodotte 5 versioni di Unix. Eh, non è vero, non viene prodotta nessuna versione di Unix. Quello che succede è che gli sviluppatori continuano a lavorare sul sistema che gira, continuano a fare eh, modifiche, a un certo punto decidono di stampare il manuale del sistema attuale bene, il manuale riceve un numero di versione versione 1, versione 2, versione 3 la prima versione del manuale fu stampata fu, diciamo, eh, fissata nel 1971 quello è ciò che si chiama UNIX versione 1 la seconda versione del manuale utente venne stampata nel 72 si chiamò UNIX versione 2 ma in realtà, come dice Ken Thompson in diversi, in diversi punti il resto del mondo funzionava, ragionava con le release di UNIX, per noi UNIX era un continuum per loro non esisteva, la, la release che loro utilizzavano era quella che c'era al momento sulla macchina quella che aveva ricevuto tutte le, tutte le modifiche, le migliorie, eccetera tra il 74, che è la data del, del paper su, eh, su eh, eh, CACM e il 79 ci sono solo due versioni di UNIX, UNIX v6 e UNIX v7 queste sono le due versioni di Unix più importanti che siano mai state, eh, mai state eh, prodotte, e ora capiremo perché. Allora, Unix v7 è la versione più importante perché di fatto è il nonno di tutti i sistemi Unix attuali. Se vi sedete a una console di uno Unix v7, probabilmente potreste fare le stesse cose o quasi le stesse cose con gli stessi comandi eh, che potreste fare su una console eh, di un sistema operativo. Unix-like, attuale. Aveva circa 70 comandi eh, con utili di tutti i tipi, ne mancano alcuni, ma di fatto Unix v7 è il nonno di tutti i sistemi operativi Unix, eh, Unix eh, moderni. La cosa, eh, la cosa importante è eh, fra un attimo: eh, che questo sistema operativo non, non, viene, non è stato sviluppato solo da Dennis Rich e Ken Thompson per niente, loro hanno lavorato le prime versioni da soli, ma immediatamente gli stessi utenti sono diventati sviluppatori. E ce ne sono una carrellata eh, che sono diventati parecchio famosi. Eh, sicuramente i primi tre sono Alfred Howe, eh, Peter Weinberger e Brian Kernigan. Eh, sotto ho messo alcune delle utility che sono state scritte da questi, o prevalentemente da questi da questi tizi. Eh, se mettete insieme le iniziali eh, dei cognomi, ottenete OHK che è il linguaggio di programmazione che questi tre tizi hanno, eh, hanno sviluppato nel 1977. Eh, queste sono solo alcune delle cose a cui hanno partecipato, perché di fatto la cultura era tale che eh, chiunque avesse modificato un programma per ultimo di fatto era il proprietario di quel programma. Quindi se avete fatto una patch A ah, eh, alla shell, bene, la shell diventava vostra. E non, se rompevate qualcosa, naturalmente la responsabilità era vostra. Il prossimo che avrebbe fatto una pazza, sarebbe diventato il padrone eh, virtuale della shell, e così via. Quindi tutte queste persone ebbero a che fare di fatto con molte, molte, molte parti del sistema operativo. Eh, Un'altra banda è, eh, di persone che ebbero un, un, un, una influenza notevole su queste prime versioni di Unix eh, sono eh, Joe Sana eh, Joe Sun era un manager del gruppo 1127, eh, ed è quello che ha eh, eh, incitato eh, gli sviluppatori nella maniera più persistente eh, possibile, assieme a Doug McRoy naturalmente. Joe Osana morirà nel 1978 eh, di infarto, eh, ma prima di morire di infarto eh, creerà Tiroff, eh, che è lo stesso sistema che voi utilizzate oggi, ogni giorno, per, eh, per invocare una man page ogni volta che scrivete man nome di un comando state utilizzando del codice i cui algoritmi sono stati sviluppati da Joe Osama. Oggi si utilizzerà una reimplementazione probabilmente eh, ma, eh, ma lui è l'inventore di, di Troff eh, Stu Feldman, un altro, un altro sviluppatore casuale eh, a TNT Labs che ha inventato Make nel 1975 Doug McRoy che insieme alle altre cose ha fatto ha inventato algoritmi per DIFF, JOIN, SORT e eh, moltissimi altri moltissimi altri programmi Lee Mcmahon che ha inventato SED eh, SED è lo stream editor c'è una storia interessante ma non possiamo parlare di tutto eh, e poi ci sono altri tizi come Steve Byrne eh, avete mai sentito Byrne come come Bash non è sua, Bush è born again shell ma la, la, la shell che scrisse Steve Bourne diventò la shell di default di Unix v7 e, e, e diciamo soppiantò la shell di Dennis Switch, che era la Dennis shell precedente Steve Johnson Steve Johnson creò un sacco di utility che ormai non si usano quasi più per la creazione di compilatori eh, Jack Lint eh, lavorò all'ex eh, altra roba, eh, scrisse il, il portable C compiler che eh, venne inserito nella Unix V7. Il portable C compiler è ancora eh, sviluppato oggi, lo stesso codebase del 1976. Eh, altra personaggio importante, Lorinda Cherry, che è una delle pochissime donne purtroppo che partecipò allo sviluppo di Unix assieme a Nina, eh, non mi ricordo il cognome, perdonatemi. Eh, e Lorinda Cerri si occupò per lo più di utility per la creazione e la gestione di testi eh, come per esempio Equation, eh, lavorò anche a Table e altra roba ma scrisse eh, in collaborazione con altri anche BC e DC che sono eh, dei, delle desktop... DC sta per Desktop Calculator, è eh, un cal una calcolatrice in notazione polacca inversa, che immagino che pochissimi di voi sappiano esiste, ma c'è in tutte le installazioni UNIX eh, moderne. Questi comandi esistono in quasi tutte le installazioni UNIX moderne. E poi Mike Lesk, che scrisse Lex, table e eh, WCP, che è il protocollo utilizzato per Usenet. Ma questa è un'altra storia. UNIX V6 Viaggia per il mondo, è la prima versione in realtà tra V5 e V6 sono le prime versioni che viaggiano per il mondo. Eh, arriva naturalmente in US e in Canada quasi, quasi immediatamente. Arriva in Europa. La prima installazione di Unix in Europa è del 1974 eh, ed è alla eh, Catholic University di Amsterdam. La seconda installazione è all'allora eh, Queen Mary College of London. Eh, e la terza probabilmente è quella di Edimburgo arriva in Giappone e arriva anche in Australia in un momento in cui per arrivare in Australia avrebbe dovuto fisicamente viaggiare su un nastro eh, a nove tracce e essere portato da qualcuno con una valigia in Australia e arriva in due posti, all'università del New South Wales, South Wales a Sydney e all'università di New South Wales a Wollongong che poi diventerà un'università indipendente perché è importante questa roba? perché dall'Australia <ride> arriva un testo che diventerà, eh, che diventerà fondamentale. John Lyons scrive nel 1977 il eh, Commentary on the Unix Operating System. Questo è un libro che è fatto da due parti. La prima parte è il codice di Unix, tutto il codice del sistema operativo Unix, circa 10.000 righe, eh, 10 righe di codice. Dall'altra parte c'è un, comm un commento che vi spiega cosa fa ciascuna linea di codice del sistema Unix. Un lavoro... Bellissimo. Scusate, cioè per me è bellissimo. lavoro davvero bellissimo e lui aveva intenzione di utilizzarlo per, eh, per, come strumento didattico, per insegnare sistemi operativi ai suoi studenti. Questo, eh, questo libro ha un successo immediato. Il problema è che... Eh, ah, prima, prima, prima del problema. Una frase, eh, una frase che passò alla storia di questo, commento, eh, di, questo, di questo libro è un commento presente nei sorgenti di Unix eh, questo è una, questa è una parte del, del, del sorgente che si occupa di fare lo swapping tra processi eh, quindi è lo switching tra, lo lo switch tra due processi che stanno girando e a un certo punto Dennis scrive se il nuovo processo eh, si è fermato per perché era stato swappato in, uh, fuori dalla memoria allora set the stack level bla bla bla alla fine dice ok you're not expected to understand this eh, che, che, che all'inizio suonò come una sorta di sfida eh, ma in realtà era per dire eh, questo non è nell'esame cioè, è, è talmente profondo è talmente legato a come funzionava il PDP-11 che non, se, se non lo sapete va bene lo stesso nonostante avete il codice a disposizione voleva anche dire se non sapete cosa state facendo non toccate le sette righe di codice sono qua sotto perché altrimenti il sistema non funziona più eh, però tra b 6 e b 7 i, i termini di licenza stabiliti da TNT cambiano non è più possibile eh, non è più possibile parlare apertamente del sorgente di UNIX e questo libro, il commentary on the UNIX operating system diventa illegale nottetempo bene, gli utenti se ne sono eh, eh, si sono organizzati <ride> e questo è diventato il libro più fotocopiato della storia dell'informatica avere oggi una fotocopia di seconda generazione o di terza generazione di questo libro eh, beh, si tratta di uno specimen abbastanza raro eh, quindi tutti fotocopiarono il libro di Lyons fino a quando alla fine del 2006 <ride> dopo 40 anni, dopo 35 anni, a TNT si decise a eh, dare la possibilità di ristamparlo, quindi potete anche comprarlo da eh, online, eh, ma allora l'unico modo per averlo era fotocopiarlo. Considerate che molti, molte università rimasero a utilizzare Unix v6 perché avevano la possibilità di avere eh, i sorgenti del sistema senza dover passare ai nuovi termini di licenza. Quindi per moltissimi anni, fino alla metà degli anni 80, moltissime università continuarono a utilizzare Unix version 6 sviluppato nel 75 perché avevano a disposizione i sorgenti e potevano farne quello che volevano e questi, questi anni vengono, secondo me, eh, fino al 79, vengono riassunti in maniera eccellente da una frase famosa di Doug McRoy, che è appunto uno dei manager del Unix Group eh, che, si dice, che dice questa è la filosofia Unix, scrivete programmi che, dicono, che facciano una sola cosa e la facciano bene scrivete programmi che, work, eh, che lavorino bene assieme scrivete programmi che gestiscano eh, stream di testo, perché questa è un'interfaccia universale questi tre principi hanno portato a UNIX v7, hanno portato UNIX su tutti i calcolatori di tutti i centri di ricerca del mondo entro la fine del 1980. Bene, A questo punto lo sviluppo del, lo sviluppo del sistema operativo UNIX da parte del gruppo iniziale finisce e di fatto lo sviluppo del sistema operativo UNIX e del supporto al sistema operativo passa a un altro gruppo di AT&T che si chiama Unix, sarà Unix Support eh, eh, Laboratory che è gestito da altre persone, fa altre cose questi gli hacker che avevano fatto Unix continueranno a sviluppare Unix v7 ci sarà una versione 8 interna, una versione 9, una versione 10 che sarà che sarà rilasciata tra sempre versione del manuale nel 1992 ma questi sistemi non verranno mai distribuiti all'esterno, i termini di licenza sono cambiati stanno cambiando un sacco di cose, come vedremo e, e, e AT&T ha deciso di farlo diventare deciderà presto di farlo diventare un prodotto quindi UNIX v7 è l'ultima versione di Reserci UNIX disponibile al mondo all'esterno tra l'80 e l'84 entra in gioco una banda di hippie eh, una fenomenale banda di hippie eh, che in qualche modo prende eh, in mano lo sviluppo di UNIX eh, ed è la banda di folli per lo più studenti, eh, studenti di master e studenti di dottorato all'Università della California Berkeley eh, praticamente Berkeley riceve UNIX version 4 nel 1974 gli studenti cominciano a giocarci Giocare significa che cominciano a programmare, a cambiare, a, a rompere a, eh, e in particolare eh, un paio di studenti tra cui Bill Joy e Chuck Haley eh, scrivono un compilatore Pascal per questo sistema allora si pensava che il Pascal sarebbe stato il, il, il linguaggio eh, del futuro eh, per fortuna avevano torto <ride> perdonatela <ride> No, per molte ragioni avevano, avevano torto, ma comunque scrissero questo compilatore Pascal ma molte università utilizzavano Pascal come linguaggio per insegnare informatica eh, agli, ai loro studenti eh, Joy, Bill Joy scrisse anche l'editor X che è un'estensione dell'editor di Ed, l'editor originario scritto da Ken Thompson su questo c'è una storia interessante perché X eh, è un editor che non viene direttamente da Ed, ma viene da Queen Mary eh, se poi volete sapere di più ne parliamo, quindi l'università voleva un compilatore Pascal. Bill Joy ha preso il compilatore Pascal, ha preso X e ha creato un pacchetto che forniva all'università. Questo, co questo codice non era, eh, non era non aveva restrizioni da parte di TNT perché era codice nuovo. Ok? Quindi apparteneva all'università della California. e eh, Quindi, tra eh, un, una versione di Unix v5 e v6, crea la cosiddetta BSD, eh, Berkeley System Distribution 1, che viene messa fuori nel 78, seguirà una Berkeley System Distribution 2 eh, fra il 79 e l'80, a un certo punto a Berkeley arriva la nuovissima, eh, la rivoluzionaria macchina di digital, il VAX, il VAX 11780 questa, questa la, la grossa differenza questa è una macchina che è per lo più compatibile retrocompatibile col pdp11 la differenza è che il VAX ha una eh, memory management unit che il pdp11 non aveva eh, e Unix non era stato scritto per una memory management unit era un sistema swap e quindi loro scrivono eh, fanno le modifiche al kernel a, a, a Berkeley per farlo girare sui VAX e utilizzare la MMU bene da questo momento comincerà a eh, Berkeley Unix comincerà a divergere sempre di più dalla codebase iniziale basata su Unix System 5 o System 6. Ci saranno altre versioni fino ad arrivare a BSD 4.2 nel 1983. Questi BSD potevano essere distribuiti unicamente a laboratori che avevano già una licenza AT&T, perché contenevano codice AT&T modificato da, dai, dagli hacker di Berkeley. Eh, un anno importante in questo quinquennio, abbiamo quasi finito, è il 1983. Succedono un sacco di cose nel 1983. Eh, la prima cosa è che esce BSD 4.2. BSD 4.2 è considerato... non è considerato, è il primo sistema operativo UNIX che ha supporto per i nuovi, il nuovo stack di protocollo TCP-IP. Avete mai sentito? Stava nascendo internet come la conosciamo oggi, nel 1983. Questo è il eh, Berkeley, viene, eh, eh, riceve un contratto, segno, eh, firma un contratto col, col DARPA per creare lo stack protocolare TCP/IP su Unix. Questo è un passo fondamentale perché a questo punto tutte le università che avevano accesso a BSD 4.2 avevano automaticamente uno stack TCP/IP a disposizione e potevano connettersi ad ARPANET, alla late ARPANET. diciamo, Stava già diventando Internet. Un'altra novità fondamentale nel 1983 è che nasce Unix System 5. Nel 1982 ATT eh, può fare quello che vuole per una serie di ragioni legali e eh, entrare nel mercato software, nel mercato eh, dell'informatica, decide di, fare, di, di trasformare Unix in un prodotto e lo chiama Unix System 5 o System V. Eh, Unix System 5 è un prodotto chiuso. Le licenze costano, la, licenza, la licenza binaria costa quattro volte tanto eh, Unix v7, la licenza dei sorgenti costa nell'ordine di 20.000-30.000 eh, 20 dollari Quindi è segna, eh, sicuramente un, un prodotto a tutti gli effetti eh, Questo cambia moltissimo, questa mossa rischia di uccidere per sempre Unix Nel 1983 nasce anche un altro progetto, il progetto GNU, o GNU eh, da ad opera eh, principalmente di, di Richard Stallman eh, che ha ob come obiettivo che ha? Fa, okay. che ha come obiettivo quello di eh, riprodurre un sistema Unix che non abbia nessun codice ATT che sia liberamente distribuibile e Richard Stallman comincia dall'assembler poi il compilatore e poi tutti gli utili di sistema eh, i cinque anni successivi rischiano come dicevo di distruggere completamente UNIX AT&T diventa molto aggressiva sul mercato UNIX eh, vuole standardizzare a tutti, gli, a tutti i costi tutte le versioni di UNIX esistenti fino a quel momento e vuole standardizzarli a modo suo cioè uno standard che non sia condiviso ma che venga da AT&T e quindi UNIX goes to war ma è una, una guerra tra UNIX non è una guerra di UNIX contro qualcun altro è una guerra tra UNIX eh, questa è una solo una parte di tutti i sistemi Unix, eh, tutti i sistemi Unix mai nati, ma la maggior parte di questi sono nati tra il 1979 e la fine degli anni 80. Questa è la quantità di diversi sistemi Unix che avevate in quel momento. Ogni, ogni produttore che riceveva i sorgenti di Unix eh, eh, metteva il suo brand sul nuovo prodotto e metteva delle incompatibilità per cui avevate 400-500 eh, diverse varietà di Unix. Alcuni sono molto più recenti, eh, soltanto per dirvi che massa, di, che massa di informazioni significava Unix a metà degli anni Ottanta. Eh, domanda per voi. Sapete quale di questi Unix vendette il maggior numero di licenze? Non ve l'aspettereste mai. Xenix. Xenix era uno Unix basato su System 5 creato da Microsoft e eh, vendette il maggior numero di licenze perché era uno, uno, uno Unix che girava sui sistemi eh, 286 e 386. Quindi appena furono disponibili, eh, il modo più semplice per far girare Unix su questi sistemi era utilizzare Xenix o Vinix o qualche altro di questi, di questi cloni, ma di fatto Xenix vendette una quantità abominevole di licenze. Eh, in termini monetari non è esattamente la stessa cosa perché c'erano altri producer che fecero molti più soldi, ma Microsoft era il più grosso <ride> licensor <ride> di UNIX alla fine degli anni Ottanta. Non l'avrebbe mai detto nessuno, anche perché poi successivamente cercò eh, in svariati modi di uccidere qualunque cosa non venisse da Microsoft, ma comunque tant'è. Eh, nel 1987 nasce anche un altro sistema UNIX-like, che è Minix. Eh, creato da Andrew Tannenbaum, che è allora è all'Università di Amsterdam, ancora credo, eh, non è un sistema che funziona alla stessa maniera di Unix, ma perché è un sistema microkernel. Ma fornisce la stessa interfaccia di chiamate di sistema. Per questo è considerato Unix, perché potevate portare un programma scritto per Unix, ricompilarlo per, questa, per, per questo sistema operativo per Minix e avrebbe funzionato senza problemi. Quasi senza problemi, ma di fatto senza problemi. La cosa carina di Minix è che viene distribuito assieme al libro di Tanenbaum sui sistemi operativi, con tutto il codice sorgente. Il problema è che può essere utilizzato esclusivamente per scopi educativi. Altra cosa importante di questo quinquennio è che esce BSD NET 1. A Berkeley non avevano, non avevano smesso di, di togliere codice ATT, continuarono e continuarono fino al punto in cui si resero conto che la maggior parte del codice del, della Berkeley System Distribution non conteneva nessun codice ATT. Eh, Kate Bostich eh, e eh, Kirk McCusick decidono di fare una vera e propria crociata e liberare PSD completamente perché era tutto codice sotto la, eh, diciamo, la legge dell'Università dell della California, non aveva niente a che vedere con, con ATT. Si rendono conto che sono davvero vicini ad avere un sistema libero e cominciano alle Useness Conference, che allora erano ogni sei mesi, a, eh, a dichiarare alla fine della conferenza quale percentuale di BSD era eh, libera da sistema ATT. Cominciarono col 30%, arrivarono al 70%, a un certo punto dissero... BSD è 100% libero da codice ATT. Tagliarono questo nastro e crearono BSD Net 1. Gli ultimi 5 anni, e poi parliamo dei restanti 25, nel 1991, agosto 1991, su Usenet, sul eh, gruppo Compos Minix, viene mandato questo post ad opera di uno studente di informatica eh, dell'Università di Helsinki quindi sapete che c'è? da aprile scorso ho cominciato a lavorare su un clone di Minix eh, sta funzionando, ho già portato la shell, ho portato il compilatore sarebbe carino se ci volete giocare, eh, è a disposizione di tutti, e attenzione lui dice eh, Sì, è, non ha nessun codice Minix eh, ma non è portabile e probabilmente non lo sarà mai e probabilmente non supporterò niente se non eh, dischi AT perché è l'unica cosa che ho a disposizione nel giro di sei mesi si uniscono allo sviluppo di Linux circa un centinaio di sviluppatori da tutto il mondo e comincia <ride> o ricomincia eh, mi piace pensarla così eh, lo sviluppo di un sistema operativo libero così come era stato lasciato nel 1979 dagli hacker di eh, Bell Labs in una maniera totalmente diversa queste persone non sono nello stesso posto, non sono nello stesso ufficio non hanno le stesse risorse sono su internet distribuiti, non sono a Berkeley, sono in tutto il mondo eh, eh, riescono a collaborare utilizzando Usenet e riescono a costruire un sistema operativo che per l'epoca è assolutamente eh, rivoluzionario. Nel frattempo, nel 1991, eh, esce BSD Net2, la storia è un pochino complicata, ci fu appena eh, BSD dis eh, Berkeley disse siamo liberi da codice AT&T, AT&T li denunciò immediatamente. Eh, gli disse: Non è vero, voi avete, eh, avete infranto il copyright TNT in questo, in questo e in quest'altro punto. La, la storia è molto complicata. Alla fine si dimostrò che su circa 5.000 file di BSD Net2 eh, solo 11 avevano residui di codice ATT. Su circa 5.000 file, solo 11 Nel, ah? di, di Net1 sì, eh, mentre invece ATT aveva incorporato codice BSD eliminando la licenza come se fosse suo la causa venne chiusa in maniera extragiudiziale, e decisero che qualunque cosa avesse BSD a quel momento poteva essere distribuita e così fecero e in quell'anno, nel 92 da BSD Net, e Net 2 nacque il cosiddetto 386 BSD o Jolix, perché fu sviluppato da Bill Jolitz e la Lynn Jolitz e dovettero riscrivere soltanto 10 file. Un sistema operativo sviluppato per VAX in C, ebbe bisogno di avere modifiche soltanto a 10 file. Tale era la potenza del, del, dell'astrazione che forniva C. E in, in, nel giro di un paio di mesi ebbero un sistema che funzionava su tutta 38, l'architettura 386. Il problema è che Bill e Lynn Jolitz erano molto lenti, eh, per cui la comunità di uti, ut, ut, ut, utenti che era ridiventata comunità di sviluppatori, decise di, eh, di fare un fork e crearono eh, prima NetBSD e poi FreeBSD. Nascono nello stesso anno a distanza di un paio di mesi. Eh, un paio di, di mesi dopo, nel 93-94, eh, nel nel eh, nasce OpenBSD da un fork di NetBSD. La comunità di utenti è ridiventata comunità di sviluppatori, si è, si è riappropriata del codice. E ha continuato esattamente sulle stesse orme degli hacker di AT&T Bell Labs Gli ultimi 25 anni, non è possibile fare storia degli ultimi 25 anni eh, in maniera obiettiva probabilmente dovremmo aspettare altri 25, ci arriveremo eh, Cos'è UNIX oggi? Eh, UNIX in tutte le sue incarnazioni è diventato il sistema operativo più utilizzato su smartphone e tablet il 97% degli smartphone e tablet ha un kernel Unix o Unix-like, che sia Android o iOS, sono entrambi Unix-like. Il 98% dei, dei server internet pubblici hanno sistemi operativi Unix, girano su sistemi operativi Unix. Si pensa, ma non è, eh, non è un dato diffuso, che il, quasi il 100% del, dei server di infrastruttura, parliamo dei router di internet, di fatto girino su sistemi Unix comunque non meno del 95% tutti i mainframe girano su sistemi, su sistemi Unix o derivati da Unix anche Z, OS è un sistema eh, derivato da Unix tutti i supercomputer nella top 500 eh, sono sistemi operativi Unix segnatamente dal 2014 in poi sono tutti sistemi operativi Linux più del 35% dei sistemi embedded sono sistemi operativi Unix e purtroppo solo il 12% in <ride> se includiamo MacOS X eh, sono sul desktop eh, Unix of today, ovviamente Linux e tutte le sue distribuzioni, IBSD con cloni e, e fork vari e poi alcune, <coughs> alcune, eh, alcuni altri Unix che sono disponibili, per lo più questi come eh, eh, solo supporto. Eh, Solaris è morto qualche anno fa, ucciso eh, in maniera assolutamente efficiente da Oracle eh, HPUX è stato abbandonato. Eh, Minix continua ad essere sviluppato da Tanenbaum e altri. Open Indiana è una, un fork di Open Solaris. New Herd è il sistema operativo incompleto eh. per eccellenza. Eh, ma resterà, comunque sarà lì anche per i prossimi 50 anni. Android ancora e non finito, eh. ancora non finito, ma mai, ma mai finito. Questa è una citazione di eh, Dennis Switch del 1999 che è assolutamente. Eh, per chiunque dica ah, vabbè ma non sappiamo se unix e linux eh, hanno se FreeBSD linux, eh, linux hanno a che vedere con unix eh, il creatore di unix dice penso che il fenomeno di linux sia assolutamente stupefacente ed è perché eh, eh, deriva così fortemente dalle basi che ha eh, eh, da messo a disposizione unix cioè per lui <ride> linux e i FreeBSD erano Geneticamente, geneticamente Unix perché per lui essere Unix significava dare un'interfaccia di sistema che fosse di un certo tipo e seguire un certo tipo di principi. Eh, neanche i BSD sono geneticamente, geneticamente Unix perché ormai il codice è privo di qualunque eh, riferimento al codice ATT. E eh, la quote che mi piace di più è eh, di questo tizio. Che è Harry Spencer è uno dei papà, eh, pa papà zii di Usenet eh, che dice: Chiunque non ha, non ha capito Unix è condannato a, re, a reinventarlo in maniera assolutamente insoddisfacente. Eh, e questo è quanto. Grazie.